Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti è il titolo del volume che ricostruisce la storia delle stragi commesse tra Piemonte e Liguria e indaga sulle ragioni che hanno rallentato l'iter della giustizia. Solo nel 2000 è stato condannato all'ergastolo il tenente colonnello Engel per l'eccidio della Benedicta e del Turchino. Claudia Pregno. Più di mezzo secolo dopo, la risposta giuridica alla politica nazista di massacro dei civili italiani è stata troppo lenta e circoscritta a pochi responsabili di quei crimini. Le motivazioni politiche, a cominciare dal nostro governo che nel dopoguerra non voleva consegnare ai paesi che li chiedevano, come la Jugoslavia, i criminali italiani di guerra, ma anche perché era cominciata la guerra fredda e perché tanti nazisti venivano reclutati per altre operazioni. Se ve che, eh, il responsabile dell'ecidio di Piazzale Loreto avvenuto nel nell'agosto del 1944 eh, mantenne le sue posizioni poi in Germania fino a diventare vicecapo della polizia eh, tedesca e quindi eh, questo la dice lunga sulle mancate purazioni. Nel 1994 in un armadio definito della vergogna negli uffici giudiziari militari romani saltano fuori i documenti e Pierpaolo Rivello decide di istituire i processi contro il responsabile degli eccidi poi in un volume. Analizza i caratteri dell'occupazione tedesca e della resistenza tra Piemonte e Liguria, ricostruisce deportazioni e massacri fino ai processi e alle condanne come atto di giustizia per i parenti delle vittime. Molti di questi parenti mi dicevano che ormai avevano perso ogni Ogni speranza, ogni fiducia nei confronti di uno Stato, quello Stato italiano, che non aveva deciso di perseguire gli autori di questi crimini così tremendi. Molto deve essere ancora fatto per combattere l'inerzia giudiziaria, ma dopo il secondo conflitto mondiale il passo avanti fondamentale è stato nel 98. Con l'istituzione della Corte Penale Internazionale Permanente, che ha seguito diciamo, l'istituzione di due tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e il Ruanda con l'obiettivo principale di eh, perseguire eh, tutti diciamo, i crimini di guerra, in particolare genocidio, tortura, crimini contro l'umanità che si possono verificare in qualunque parte del mondo.